Ciao a tuttissimi carissimi Siamo qua Su questo gioco Su The Gravity, Digger, ovviamente E cerchiamo di finirlo Dai, livello 7 Poche, poche ciacque e andiamo avanti Dai, dai, dai, cosa, cosa dicete voi? Cosa dicete? this, didn't you? I heard about this dead bloke. He got buried with a diamond bigger than me yet, and my went all to pieces. Mm. Yeah. Uh maybe you can have a good think about it. Or you dig Terry Kingston. This Kingly Stone. Bon. Allora, vedo già due tombe, tre tombe qua a destra. 4 tombe e un beacon, 5 tombe. Vabbè, una non accessibile quindi 4 tombe e un beacon. Mm, perché c'è un beacon già qua? Boh, io non lo accendo per sicurezza. Voglio prima esplorare un attimo la zona. Eh, ok, lì ci sono altre due tombe. Quante sono? Intanto un diamante, 9 tombe, 2 tesori. Quindi 4, 5, 6. Se tombe sono tra di là e qua di qua c'è qualcosa? Una specie di collinetta Ok qua non c'è niente Vabbè qua sarà uno dei due tesori sicuramente Troppo ampio Voglio vedere vabbè qua ci sono due quindi là sono di là sono quattro quindi sono sei Qui devo un cancello Quindi 6, 7, 8 e 9 Sì, ok Beh, sono pressoché anche abbastanza vicine Vabbè Ben Dover è mm. vissuto poco ah, Aspetta, prima voglio vedere chi c'è qua uh, Mi sa che di là non posso passare dietro per Ok, te sei stronza però Vai via? No Anche te sei stronza però che, che vieni qua Ok E io vado di qua Ciao Servimi quanto vuoi, ma tanto Gold coin Moneta d'oro ah, è stata presa troppo tardi Da noi Quindi moneta d'oro una, una cintura ed Moneta d'oro La cintura e un osso hm. Io vorrei che la signorina Fosse entrata di là che io là non ho finito di scavare la prima tomba, infatti, ops Infatti, eccola là E dove vieni te adesso? Fai il giro Se fai il giro quindi Non so se mi convenga Tu però tu però sei lurido Lascia che te lo dica Te fai il giro ma torni indietro O te ne vai dritta per la tua stronzella dietro? Dove cacchio è? Ehi Dov'è? È morta Oh Basta stai seguirmi te, vai via Guarda che non riesco a seminarlo Era là? Ah, te sei là Quindi presumo... Ok, ok, ok Quindi mi conviene andare nell'altra tomba oh, oh, oh, ci vorrà un bel po' Ok, sono arrivato a questa tomba Ah, sono morti entrambi allo stesso... alla Stessa età? Che coincidenza? Forse qualcuno li avrà ammazzati <ride> Chiave del cancello quindi presumo sia del cancello eh, Dove ci sono le tre tombe Presumo Credo di aver capito il giro che fa Lei viene, va di là Entra dalle quattro tombe Da dove abbiamo aperto Due tombe ah. Ops Si è sentito un cane che abbaia Sì. Cioè no, il mio Il nostro Quello di casa Il cane di casa, insomma Avete capito Ok Vediamo se riesco senza farmi ammazzare Non riuscirò No, no, no, no, no, no, no. Scaviamo qui Che dove c'è Dover mi sembra qualcosa del genere Qui c'è Isabella Ramsay Però adesso io devo stare molto, molto, no, muy, muy, muy, muy, attento. Perché la signorina? Dov'è? Ok, non era e non era. Eccola lì. Ciao. Dove vai te adesso? Dai, non dimmi che fai il giro, non me lo so mai, poi mai, aspettate. Qui c'è... Eh, ok, qui mi sa che... Vabbè ah, lui non uscirà, sono sicuro, perché... di là vorrei provare ad andare però non, non mi fido intanto ho scavato quattro buche o cinque no quattro perché quella non ho completato potrei andare a rischiare no no no no no no in teoria lei non passa attraverso posso riaprirlo? si sì. non può passare No Abbiamo scavato la tomba di Ursella Yap Non possiamo ricordare Cioè allora È andata è morto, Gone but not forgotten Quindi è andata ma non dimenticata Ma non si ricordano quanti, an quanti anni aveva E abbiamo trovato un frammento di mappa Non entrare Non entrare ti ho detto eh vabbè questa cosa la sono cercatissima io Sono stato stupido io qua Ho fatto la puttanata Vabbè Evo eh, già che ci sono vado qua Quella è la tipica tomba vuota Dove non troverò niente Ma dai eh, no, no, no, sul serio E qui c'è Harvey Baldwin Baldwin Baldwin Non so come si legge a ah, ah. Vittorio! stai zitto Vediamo partecipi anche lui al video perché è giusto così Se mm, riesco a trovare un, un qualcosa Ehi buono stai zitto Ok se, se riesco ad andare avanti Taglio Taglio <ride> Ok sono qui perché Ok qui non ho trovato niente Però volevo Andarmene Ah Welto Ma non ho capito come faccio a fuggirle Cioè lei corre tanto veloce Come faccio a scamparle Boh, vabbè, appunto trovo una soluzione Torno Ok, non devo sbagliare perché sono l'ultima oh, vita Eh, no Ok, siamo qui, eh Dai, forse ce la facciamo, forse però Non avvicinarti te Ok, ok, ok, ok, ok, abbiamo trovato chiave Via, via, via, via, via, via, via, Vattene, vattene, vattene Ok, mi manca solo una buca E anche un tesoro, quindi presumo che mi manchino due di buche Ah, Gesù, Giuseppe Maria Vediamo, aspettiamo. Stiamo entrando da costui. E dobbiamo aprire quella tomba là? Ok, senza paura. Eh? Via, via, via, via, via, via via. Abbiamo trovato tutto Abbiamo trovato tutto E fuggiamo Sì Ce l'abbiamo fatta uh, Ok Perfetto eh, abbiamo trovato tutto Abbiamo scavato tutto Non c'era un'altra buca da scavare Fortunatamente Era solo il diamante Era l'altro tesoro Perfetto Andiamo avanti Ok, allora no eh, Questa me la dovete spiegare Già vedo dall'immagine Non so se si vedono Uno, due, tre, quattro 5 fantasmi sicuro sicuro e tutti nello stesso punto quindi 6 feet 100, quindi dai sarebbe 3 metri sottoterra adesso non so quanto misuri un piede sei, sei, sarebbe 6 piedi sottoterra vediamo cosa dice Faggo eh, Focus pardon This place might give you some grief Dolly old chap grief keeps us in business Ok uh, Allora Speriamo che non sia lungo come l'altro Speriamo che facciano livelli alternati Uno faccio uno difficile Eh Vabbè dobbiamo trovare l'anello di matrimonio O la fede Due tesori e sette buche Sette tombe Primo presumo che ci sia in totale siano 8 le buche Perché l'anello di matrimonio Penso che sia direttamente sulla Faccia parte dei tesori Foster Phillips Muoio sicuro qua va? Lo sento Allora c'è uno, due Fantà Ma che Waka waka Ah oh, no P. Ackman questa però è bella. Mi, mi piace. E abbiamo già trovato un frammento di mappa. Mm, mi sono incastrato tantissimo, mi sa. Soprattutto adesso. Granville Hoodman. Abbiamo trovato un occhi. Come caspiterina faccio? Eh vabbò, delle scarpe No, ehi, forse Questi qua sono i quattro fantasmi, non sono cinque no, no, no, sono sei, è vero, non sono cinque, sono sei Vabbè, lì c'è un soldato Spero che non ci sia la nostra amatissima Qui c'è una strada che porta su Mi sa che è qua Non vorrei chiamarla, ma mi sa che è qua Abbiamo scavato innanzitutto tre buche. Che già va bene. cioè. Non sento piangere però. Ancora sì. Vabbè, posso scavare queste intanto. E ci è sotterrato Janice Waterman. Ma non c'era neanche di là. No. Aspetta, aspetta, aspetta. E forse. Eh, eccolo qua. Io non posso andare giù, dirmi che sono in vicolo cieco, grazie mille. Sono in un vicolo cieco. Detto, tradotto, abbastanza letteralmente, sono fottutissimo. Ma tanto. Ma ma ma, ma a livelli proprio... Pff. Proprio neanche, neanche la NASA riesce a calcolare tutti i livelli. In cui io sono fottuto tanto Vedi? Tipo questa mi, mi vuole abbracciare ma io non la voglio abbracciare Perché i suoi bracci sono maligni, malefici Costardo, mi odio La mappa del tesoro dove mi porterà? E Il tesoro è di qua Scaviamo il tesoro L'avevo trovato? Vabbè giustamente Però no Treasure Neanche una. Tu? No, non dirmelo, non dirmi queste cose. e Neanche non posso neanche aprire quella allora. Quindi devo trovare per forza un'altra chiave? No oh, Oddio, anche questo ci vorrà un bel po' Più per la cautela che per altro No, che qua vado a infrattarmi un altro colpo Dove sei? Ok, non è qui È un labirinto, è un lab fottutissimo labirinto Non lo prendo neanche, cioè che Ok. Quindi come devo fare? Cioè... Perché se io... Lei viene qua, ok. Ma lei va a piangere su tutte le tombe? Io presumo che questo spazio qua... No, no, no, devo subito andarmene, devo andarmene subito Eh, eccola là che sta tornando Stronza, stronza No, vabbè, non voglio chiamarla Voglio vedere che giro fa che si avvicina si sì, va dentro anche là e quindi quello là è lo spazio in cui io dovrei superarla credo presumo Vedremo come fare Ok, sono riuscito a superarla, però Ho molta, molta, molta paura che lei torni indietro Perché adesso deve fare il giro delle altre tombe, quelle che abbiamo già scavato E ho molta, molta, molta paura che lei torni indietro e mi becchi E mi faccia il culozzo E che non è bello per niente Intanto, guardiamo. Ah, devo aprire i cancelli. Treasure memories of Brenda F. Thomas. <ride> ha 48 anni. Quindi, qui abbiamo trovato un tesoro, presumo? <ride> Cazzo male, devo stare zitto. Sit, sit down. Vabbè. Io non... cioè... vabbè. Oh! Una moneta. Addio mio, dio mio, addio mio Corri, corri, faggot Corri, faggot Oh focus, come cazzo ti chiamo? Ok No, ma dovevi fare il giro, te sei stronzissima però Torni indietro? Se torni indietro mi fai un grandissimo favore? Non torni indietro? Fai il giro così? Vai giù? Vai giù? No! Sì sì piangi piangi piangi quanto vuoi tanto Il tuo anello me lo rubo lo stesso puttana <ride> Non so come potrei scapparla, però. Perché adesso muoio sicuro e respawno là, eh, vabbè. Dai, tornerò indietro, ma va bene, dai. Ho una vita e devo sfruttarla al meglio. Stare molto, molto attento anche perché la parte della suora qua l'ho passata. E eh, mi ci mancano due, una tomba, due buche più che sia. Perfetto, la parte, questa qua della signorina l'abbiamo passata Adesso ci manca quest'altro Aia Questo qui che non mi ispira per niente È l'ultima alla fine Vediamo se riuscirò Volevo provare a vedere se veniva fuori, ma niente Andiamo su Apri e non guardare, apri e non guardare, senza paura I cancelli sono aperti, via Vinto Perfetto Abbiamo trovato tutto? Abbiamo trovato tutto Bravi noi Sì Che bello ah, Beh sono tredicesimo in questa mappa È Il primo conto ha fatto Non posso vedere Va E eh, niente Bene Benissimo anzi direi Questi episodi Sì questi episodi Da dove abbiamo trovato Tomb Raider Easter egg, mm, non si sa e, dicevo, questi dicevo, queste due mappe ci hanno impiegato, ci hanno richiesto molto più tempo Ma, devo dire, facendo una somma, no, no, molto più tempo decisamente Niente, io vi ringrazio per la visione, vi saluto e eh, al prossimo episodio dove faremo livello 10 un... Eh sì, 9 e 10 Quindi, ciao ciao